Ciao a tutti ragazzi, sono SRM4 Siamo di nuovo sul server Questa volta io sono da solo Allora Ho fatto un po' di progressi Uno Qui non è successo assolutamente niente e Questa la devo togliere Non la posso togliere e Questo è solo il piccone Che uso per Se riesco a usare qualcosa Se non sono pieno Pare no. Questo è il piccone che uso per rompere il vetro e Qui ho fatto dei cambiamenti Ho alzato il vetro di uno Ho messo tutti i cosi per terra Come avrei detto Il blazer terracotta Che non mi viene in mente come si dice in italiano Ho messo delle foglie Un po' meglio adesso In più se, alto, se salto li colpisco ma neanche tanto Come vedete e basta altre cose in questo video volevo soprattutto vedere il tridente se riuscivo a fare dei bei incantamenti e soprattutto se riuscivo e eh, intanto un altro giorno prima era notte Possiamo un attimo allora se c'è la roba serve tipo questa roba qua buttiamola tutta qui ok allora adesso che sono pronto vado a casa sperando che dietro non mi si romperò perché la sto usando tanto allora. ci vorrà un po' ad andare a casa e andiamo nella, nella nuova farm del nether perché voglio accedere cioè nether nel Land, perché voglio incantare il tridente e cercare di renderlo abbastanza perfetto anche se dovremmo poi metterli lì metterò poi riparazioni e trovare anche eh, gli incantamenti per questo che sarà poi un'armatura normalissima e poi se ci esce qualcosa lo mettiamo anche sull'armatura. Quindi allora questa armatura qua non è perfetta quindi molto probabilmente ne rifarò un'altra. Tra l'altro qui siamo arrivati a casa quindi... Usiamo un altro razzo, adesso sto usando i razzi che ho trovato nella cesta che sono tutti uno. E Entriamo nel nether, Andiamo, passiamo un attimo solo alla farm di pollo così me ne porto abbastanza ora allora, piccolo taglio ci vediamo nell'ender allora ragazzi sono arrivato tra un po' inizieranno a scendere gli enderman a parte che mi fa un po' strano quindi io ho l'impressione che madamarco abbia rotto qualcosa no non è rotto niente però l'Endermite non tira gli enderman cosa è successo? secondo me è colpa di Madamarco allora ragazzi sono tornato ci ho messo un po' di tempo Mi è passato un po' di tempo e portiamo via un po' di ender perché non servono direi tutte e non ho avuto un niente di importante spero perché ho un secchio d'acqua perché ho buttato via un secchio d'acqua ah sono deficiente e per non sapere perché un secchio d'acqua E non ho ancora portato le, le handbill, devo riportarle, anzi mi sa che devo di nuovo tornare a casa e prendere le handbill. Noi ci vediamo tra un attimo. Allora ragazzi sono tornato, ho portato due incudi, ho portato anche del metallo. nel caso volessi farne un po' di altri incudi, il problema è che non ho un banco da lavoro con questo, questo qui. Ora proviamo a incantare qualche. Ti rimaneranno in Incantiamo il dite, vediamo cosa ci dà. Indistruttibilità e le alta 3. Direi non buttiamolo via, questo ormai non possiamo incantarlo. Ora ci manca. Quella cosa che te lo fa tornare indietro, che tra l'altro non mi ricordo neanche come si chiama. Quindi adesso magari vado a controllare. Quindi, intanto cosa va? Potenza, potenza 3. Eeeh e quindi tentiamo la fortuna e ci rivediamo tra un po allora ragazzi è passato un botto di tempo e non chiedetemi come mai io sono riuscito a ottenere canalizzazione due volte di fila ero qui ho messo un libro uscito canalizzazione e to oh, perfetto era quello che mi serviva faccio metto l'altro libro e ottengo di nuovo canalizzazione quindi perfetto ne serve solo uno, okay, e buttiamo via queste enderpearl, mettiamo via questo, cerchiamo solo quello che ci serve, queste sono robe che non ci servono, qui ci sarà altra roba, questo ci serve, poi ci serve, in strutturità 3 ho visto che già c'era, Questa spazzatura, allora impalamento ci serve E comunque forse ci servirebbe anche una filatezza Io so che c'è, ne avevo un, una 3 Perché non so se si può mettere, sinceramente Chissà dove l'ho messo Allora, vediamo quanto costa farlo Quindi, le lealtà 3 è a posto Guarda, canalizzazione 4 impalamento non so fino a quanto arriva quindi io provo a fare un altro impalamento 2 se riesco a trovarlo ma penso che arrivi fino a 3 quindi adesso metto un attimo in pausa il video e vado a vedere allora ragazzi c'è un problema a quanto pare impalamento arriva fino a 5 e quindi devo incantare ancora un bel po oh, evviva, quindi ecco l'affilatezza 3, voglio vedere se si può mettere affilatezza non si può mettere affilatezza ok, perfetto devo esserne sicuro ora mettiamo questa roba qui qui e continuiamo a farmare ci vediamo tra un po' allora ragazzi ehm... Ho finito ho trovato l'ultimo incantamento che ha finito con l'acqua non lo trovavo più. Sono rimasto con due esperienze, due lapislazioni e ho quasi finito i libri. Ho riempito tutte le casse e ho dovuto buttarne via alcuni. Ho finito l'esperienza, ultima cosa. Avevo un'efficienza. Da qualche parte, efficienza 4. Spero di averne fatti altri perché se no non va bene. Allora, ragazzi, di nuovo come al solito: botta di fortuna, trovo imparamento 5. Tutta questa roba qui, ho trovato persone 4. Non la voglio tenere, ho trovato tutta la roba abbastanza roba fortunata. Quindi, posiamo questa roba qua questa roba qui non ci sarebbe più trovato anche risacca 3 ma tanto oh, risacca risacca non so come si pronuncia ma tanto a noi non serve e tecnicamente escluso ripristino dovremmo aver messo tutto quindi abbiamo fatto il tridente perfetto ora qua abbiamo protezione 3 e protezione 4 respirazione 3 Manca indistruttibilità 3 che noi qui da qualche parte abbiamo Fatemelo cercare, ecco Poi e il Quindi mettiamo indistruttibilità 3 Protezione 4 me la voglio mettere sul corpetto Ok abbiamo protezione 2 costo 11 easy, poi cioè, sono già fatti e ho addirittura 14 immagino ora perché qui si riempie di Enderman questa cosa mi dà un po' fastidio anche la sopra devo poi andare a coprire di dark ecco, devo mettere protezioni qui c'è la protezione 4 perché mi me faceva mettere protezioni 4 ora siamo super protetti qua passo dell'anfibio 1 allora adesso vedo se ancora altra roba qui che posso mettere quindi abbiamo un'altra efficienza 4 tecnicamente siamo a posto perché mi sarà efficienza 4 qui ed efficienza 4 qui tecnicamente eravamo già a posto con ma questo solo 4 e tra l'altro non ce l'ho arriviamo giusto e visto che avevamo un sip touch direi voglio metterlo sulla palestra se abbiamo un altro tocco di seta lo metto anche eh, sul eh, lascia qua non abbiamo neanche fortuna perché ai ah, video i miei attrezzi sono fatti un po alla cavolo e per le altre ah ecco volevo dirvi l'armatura è tutta perfetta ora è completamente perfetta anche ripristino poi un giorno forse gli daremo un nome intanto voi iniziate a suggerire nei commenti che non mi vorreste quindi ora efficienza 4 non sull'ascia ma sulla pala ora efficienza 4, efficienza 4 costo 6 il colpo ci arriviamo perfetto dai. tutta l'esperienza è anche e dov'è qui efficienza 5 ora cerchiamo quel sit touch che ho lasciato da qualche parte qui so che ce n'è solo uno lo mettiamo sulla palla vediamo quanto costa 19 ci vorrà un po' allora quindi anche la pala ora è a posto manca solo più questo e qua manca fortuna ma so che qui da nessuna parte ho un fortuna 3 o forse a casa ce l'ho comunque eh, questo è ultimo io efficienza 4 giusto mettiamolo Qui, così non lo troviamo subito quindi abbiamo tutto adesso anche l'editor ce l'avevamo sempre avuta quindi perfetto ora vado se lo portavo via ho messo anche le delle anime quello che abbiamo trovato nello scorso video quindi allora detto questo spero che il video vi sia piaciuto dove abbiamo perfezionato tutto al massimo Tranne, vabbè, questi due qui non sono ancora proprio perfetti. Eh, devo metterli solo più riparazioni. L'arco so che non è perfetto, dobbiamo poi neanche perfezionarlo. Ma tra l'altro io dovrei avere un fiamma qui a qualche parte sicuro. Un fiamma, lo vedo subito se c'è. Eccola qua, vediamo quanto costa fiamma sull'arco. Costa 17 e a questo punto lo faccio. Quindi ragazzi con questo abbiamo finito, ho messo anche fiamma, manca solo più, penso, punch, e poi pugno, due sull'arco, poi quello non l'ho trovato, sono sicuro. Alla fine rimango con uno di esperienza, quindi chiudiamo questi andiamo qui, che rompono le scatole. Detto questo il video è finito, spero vi sia piaciuto e ciao!